Gli diedi il bastone e mi incamminai. Prima lentamente e barcollando, ma poi mi raddrizzai e partì. Non riuscivo a crederci. Gli altri camminavano dietro di me in silenzio. Quando arrivammo a casa, i miei figli e mio marito gioirono, ma io restai in silenzio. La notte mi inginocchiai davanti a un'icona e piansi. Ringraziavo Dio per questo miracolo inaspettato. Nel 1969, all'età di 17 anni, mi accadde una disgrazia. Lavoravo in una piantagione di cotone e mi intossicai con dei prodotti chimici che venivano gettati dagli aerei sui campi. L'intossicazione era molto forte ebbi per molto tempo una febbre molto alta, tossivo e il mio stato peggiorava sempre di più. I medici diagnosticarono una bronchite che poi diventò un'asma allergica. Il mio stato di salute peggiorò così tanto che nel 1974 mi venne riconosciuto il grado di invalidità 2. Fui sottoposta a cure negli ospedali delle città di Samarkand, Tashkent, Batumi e Mosca. Mi fecero un intervento, ma non servì a nulla. Il mio stato continuò a peggiorare e mi diedero il primo grado di invalidità. Dato che prendevo 15 pillole di cortisone al giorno, subentrò una osteomalacia dell'anca e del ginocchio. I piedi si incurvarono verso l'interno, una gamba si accorciò di circa 2-3 centimetri rispetto all'altra. Non riuscivo più a camminare normalmente, dal 1988 usavo sempre il bastone e non riuscivo più a camminare da sola. Dovevo sempre farmi accompagnare da qualcuno. E 1990 Nel 1990 mi fu riconosciuta dai medici l'invalidità permanente e mi dissero «Noi non possiamo aiutarla, cerchi di vivere come può, la sua malattia non si può guarire». Non stia troppo a letto, altrimenti diventerà come paralizzata. E siccome i medici si erano arresi, non mi restava nient'altro che attendere la morte. E proprio in questo periodo sentì parlare di Bruno Gröning e del suo insegnamento. E a dicembre... Feci l'introduzione all'insegnamento di Bruno Gröning a maggio del 1998 e a dicembre vissi un grande miracolo. Per dieci anni avevo camminato col bastone. A dicembre una mia amica si era presa una polmonite. La mia famiglia aveva deciso di farle una visita e di raccontarle di Bruno Gröning perché guarisse. Quando tornammo a casa era già buio. Ad un tratto, non so neanche perché, dissi, perché non andiamo a piedi? Erano otto chilometri. Mio figlio disse, va bene, ma dammi il tuo bastone. Gli diedi il bastone e mi incamminai.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 Accanto ai guariti a Ghezike per l'anniversario della nascita, sono venuti anche molti medici, e si esaminano, documentano e commentano le guarigioni raccontate. Ciò che ha vissuto questa donna è un miracolo. Può respirare di nuovo normalmente, l'asma decennale è sparita così. Riesce di nuovo a camminare dritta, senza zoppicare. Non è possibile che un'osteoporosi così grave possa regredire da sola e nemmeno l'asma decennale.